A chi a chi non sarà mai capitato disastro disastro assoluto non abbiamo una corda di ricambio e si è rotto il serving si è rotto il serving e ahimè non abbiamo una corda di ricambio da da cambiare immediatamente quindi occorre rifare il serving e tutti noi tutti noi dobbiamo dobbiamo saperlo fare, dobbiamo, sono quelle piccole manutenzioni a cui non ci possiamo affidare ad altre persone, dobbiamo imparare a farle, perlomeno queste piccole manutenzioni, eh, eh, almeno sulla corda, almeno rifare il service dobbiamo essere in grado di farlo. Come si rifà il service? Beh, intanto eh, ci va eh, la macchinetta del servi, questa diciamo è la più bella, ma non occorre una macchinetta di questo genere che costa 50 euro, ma basta una macchinetta per serving anche di questo tipo, molto semplice, molto semplice da adoperare, eh, che costa una decina di euro e da tenere sempre in borsa con un rocchetto, con un rocchetto per il serving. Per una corda da 16 fili, come questa, per una corda da 16 fili eh, il serving deve essere da 0,21 a 0,22. Quindi sappiatevi regolare eh, perché, in modo tale che la pinza possa pinzare adeguatamente. Oppure più grande se usate le cocche di tipo 2. Per le cocche di tipo 1 basta mh, tra 0,18 e 0,22 per una corda da 16 fili il servizio si, si, si è rotto ahimè e lo dobbiamo togliere tutto e piano pianino lo togliamo tutto la corda anziché sulla macchinetta come vedete qua per fare le corde la potete tenere tranquillamente sul, sul vostro arco e vedrete che eh, adesso lo vediamo effettivamente come come si può fare eh, vedete che dovete unicamente seguire eh, dove era messo prima, quindi qua c'è il punto di incocco e dovete seguire dove è messo prima, si vedranno i segni. Io sulla macchinetta ovviamente ho fatto due segni in modo tale da sapere dove partire e dove arrivare col serving. Per l'arco nudo è leggermente diverso, dobbiamo tenere, questo è un serving più per olimpico che per arco nudo, diciamo che va bene per tutti e due, ha un servizio molto lungo, ma per eh, l'arco nudo, che dobbiamo prendere anche in questa posizione, dobbiamo proteggere un pochettino più in basso, non soltanto per la, il problema eh, della patelletta che struscia sul, sulla corda, quindi il servizio la deve proteggere, ma perché la corda batterà sul, bar, sul braccio un po' più basso che per quanto riguarda l'olimpico, a causa per l'appunto dello string walking. Quindi dobbiamo piuttosto fare di meno lo string in questa posizione, ma leggermente più lungo verso il basso. Tutto qui. Ora vediamo come procedere per eh, rifare il serving sulla, sulla nostra corda. ecco abbiamo la nostra la nostra macchinetta e abbiamo la nostra corda abbiamo la possiamo tenere tranquillamente la possiamo tenere tranquillamente sul nostro arco e abbiamo normalmente è più scolorito sotto il serve, quindi si vedrà assolutamente dove rifarlo così lo possiamo fare rifare esattamente sulla mia macchinetta mi sono fatto due segni in modo tale che so perfettamente dove eh, partirà il serving e dove finirà. Questa è la parte superiore e questa è la parte inferiore, come se avessi eh, la corda montata sull'arco. La potete rifare il serving con la corda montata sull'arco. Ripeto, non avete bisogno della macchinetta per fare le corde, anche se ovviamente è meglio. Come possiamo procedere? Allora, innanzitutto, come ho, ho già, avevo già spiegato nel fare le corde, tutto loop, Serving e corda devono tutte girare nello stesso senso, in questo caso io utilizzo il senso, orario, il senso orario e quindi tutto il serving compreso i giri della corda andranno in senso orario. Come cominciamo? Allora, Molti dicono smontare l'arco, inserire il filo all'interno dei, dei trefoli della corda, ma guardate, assolutamente, assolutamente non c'è nessun bisogno. Possiamo tranquillamente mettere la corda, la posizioniamo nel punto giusto e la facciamo ruotare. La facciamo ruotare, tiriamo leggermente e poi ci passiamo sopra come per fare un giro morto di una corda. Come per fare un giro, un giro morto. Ecco, abbiamo già risolto il nostro problema. Teniamo tirato questo, questo cavo e li ripassiamo sopra, li ripassiamo sopra, li ripassiamo sopra, li ripassiamo sopra. I primi giri diciamo che possiamo tranquillamente tenerli, vedete, i primi giri eh, li possiamo tenere morbidi, dopodiché possiamo mollare, stringere leggermente, quindi stringere leggermente la frizione della nostra macchinetta, tenere di nuovo tirato questo filo e proseguire ruotando e vedete come è semplice, eh, con questa macchinetta è semplice perché qua abbiamo dei pesi quindi ruota molto facilmente, tiene tirato il filo e quindi io consiglio sempre di eh, spendere qualche soldo in più ma comprare, ma comprare la macchinetta beta, mm, si possono fare tranquillamente con queste, d'altronde di servi ne farete uno all'anno o forse due, quindi non avete tutto questo bisogno ecco una cosa interessante da vedere è che il al contrario delle altre macchinette nella macchinetta Bater il foro è decentrato il foro di uscita del serving è decentrato non è esattamente al centro della macchinetta ma è decentrato questo è molto importante perché permette di far ruotare la macchinetta nel, nel, modo, nel modo voluto che è il modo ovviamente di avanzamento una volta vedete che ho lasciato, ho lasciato del filo in mezzo una volta che ne abbiamo un pezzettino scoperto una volta che ne abbiamo un pezzettino scoperto prendiamo una freccia e controlliamo che il servi entri dentro che sia diciamo che deve, deve scorrere la cocca se la cocca scorre va bene ok la cocca scorre alla perfezione quindi diciamo che possiamo tranquillamente o lasciare un filo in più ma proseguiamo un attimo più avanti che vediamo se è un po troppo dura perché la cocca deve entrare dentro ma non deve essere troppo troppo troppo stretto Io diciamo che guardate va più che bene, quindi con questo filato, con questo filato dobbiamo lasciare fino al punto d'incocco un filo all'interno, quindi teniamo il filo e teniamo un filo del serving insieme e proseguiamo fino, abbiamo detto che il punto d'incocco questo è il punto di partenza, il punto d'incocco lo, lo mettiamo qua, quindi dobbiamo tenere questo filo in più di serving all'interno del serving stesso fino a dopo il punto di incocco in modo tale che la pinza che la cocca pinzi eh, opportunamente e abbiamo fatto ovviamente le nostre prove ruotiamo abbiamo stretto bene perché qua eh, diciamo che va stretto opportunamente non fortissimo ma Bene, in modo tale che il service stringa bene i tre trefoli della corda. Ecco, abbiamo superato il punto di incocco, ora possiamo tranquillamente tagliare il pezzo in più. Abbiamo tagliato il pezzo in più e ora possiamo proseguire. Possiamo proseguire fino vedete, facciamo ruotare il foro decentrato, come vedete, Riesce a far ruotare il, la macchinetta, ma nel, nello stesso tempo la fa avanzare. È un'ottima idea. Certo, ci vuole un po', bisogna fare un po' di prove, un po' di, di mestichezza, manualità per fare questo genere di cose, ma come ripeto, sono tutte attività che ogni arciere deve, deve saper fare, perché... Eh, non c'è sempre l'istruttore, non c'è sempre l'amico disponibile e tutte queste cose vanno assolutamente eh, fatte da soli. Il servizio si può rompere in qualsiasi momento e dobbiamo essere in grado di, eh, di riuscire a rimettere in sesto il nostro arco per continuare o la gara o continuare comunque eh, a tirare in allenamento. Vediamo a che punto siamo arrivati, si se ne manca ancora un, un pochettino e adesso, e adesso viene il bello. Viene il bello perché dobbiamo chiudere, chiudere il serving. Ancora qualche giro. Come si chiude il serving? Allora, ci sono parecchi sistemi. Il sistema che io preferisco in assoluto... È quello del rientro con ritorno e cioè tiriamo in avanti il nostro serving lo vedete lo mettiamo in questa posizione ovviamente teniamo questo filo che non, che non scappi mettiamo il serving in questa posizione e lo teniamo con le dita in questo modo qua ecco ora siccome abbiamo girato in senso orario facciamo ruotare in senso orario anche questo tutto sempre in senso orario, entriamo dentro 12 volte, 11 e 12, 12 volte, ok. Poi tiriamo questo in questa, in questa maniera. Lo teniamo fermo, lo teniamo fermo. E ora vedete che questo chiude e quello si apre, questo filo chiude. E questo filo si, apre, si svolge uno avvolge e uno svolge uno avvolge e uno svolge e passa sopra il filo per poterlo chiudere in modo sicuro è molto semplice dovete solo fare qualche prova è una cosa solamente di manualità Provando e riprovando, guardando bene il mio video, sicuramente non avete nessun problema. Arrivati a questo punto, semplicemente tiriamo la macchinetta, ricordiamoci di togliere il dito e il serving è chiuso. Tiriamo per chiudere bene il nodo e possiamo tagliare il nostro serving. A questo punto che l'abbiamo tagliato ed è chiuso alla perfezione, Possiamo tranquillamente con un accendino bruciare, senza bruciare la corda, bruciare il pezzo in più. e Il nostro serving è perfettamente, è perfettamente fatto ed è a posto. Io spero di essere stato utile, fatemi pure qualche domanda se, eh, nei commenti se avete bisogno. Iscrivetevi e schiacciate il tasto della campanella. Ciao a tutti!